Ci siamo rivolti a un fornitore di soluzioni, strategie marketing perché crediamo in questa nuova area di sviluppo. Riteniamo diciamo, il marketing e la comunicazione un aspetto chiave e strategico per la nostra azienda. Ci siamo rivolti al Rocket Marketing perché riteniamo l'azienda molto valida nell'espletazione delle loro attività e conosciamo i componenti dell'azienda. Dell siamo stati incuriositi da Rocket perché loro hanno messo in atto una nuova strategia, che loro definiscono la strategia Rocket, e ci ha incuriosito voler approfondire uh, le loro tematiche e la loro strategia e sicuramente la consiglio come, come struttura di comunicazione e di marketing. Sinceramente non abbiamo valutato altre agenzie perché siamo stati appunto incuriositi da questa nuova strategia che la Rocket ha proposto e ha immesso sul mercato e a differenza di altre agenzie abbiamo sicuramente trovato un riscontro reale, eh, accademico su quello che è l'approccio a livello di comunicazione e di marketing della Rocket. Sicuramente abbiamo avuto qualche nodo da sciogliere nel momento in cui ci siamo rivolti a Rocket Marketing, però capire se una strategia può essere messa in atto, se può portare dei benefici, dei risultati, è un aspetto complicato, ma l'approccio che Rocket ha avuto con noi è sicuramente quello di, in maniera preliminare, sciogliere tutti questi dubbi e perplessità. Il primo incontro con Rocket Marketing è stato sicuramente un incontro molto snello, ci siamo stati accolti con un buon caffè soprattutto, quindi questo è un aspetto diciamo essenziale. Ci eh, siamo sentiti subito a nostro agio perché ci è stato da subito spiegato tutto il processo e tutta la strategia in maniera chiara e definitiva. Credo che rivolgersi ad un'agenzia che possa sviluppare la comunicazione e il marketing per un'azienda sia un aspetto strategico e fondamentale di ogni tipo di business. Quindi non siamo stati frenati in nessun modo dal punto di vista degli investimenti perché crediamo che la comunicazione e il marketing sia la locomotiva del business all'interno dell'azienda. Con la strategia Rocket Marketing posta in atto da circa un anno abbiamo sicuramente raggiunto dei discreti risultati molto importanti Oggi siamo indicizzati in tutta Italia con le nostre soluzioni, ci contattano medie e grosse aziende che ci trovano sul web. Abbiamo ottenuto dei risultati importanti, un incremento del circa 50% del fatturato. Riceviamo quasi giornalmente nuovi contatti di nuove aziende che ci cercano sul web, si rivolgono alla nostra azienda per le nostre soluzioni e giornalmente questi contatti vengono acquisiti tramite una, una piattaforma molto snella riceviamo diciamo, una mail di contatto che arriva dal sistema Rocket, questo contatto si trasforma in un appuntamento e poi successivamente all'appuntamento andiamo di persona ad effettuare delle demo, a concretizzare un'offerta economica, un'analisi documentale e ovviamente il cliente nel caso in cui ritenga valida la nostra consulenza va ad obiettivo. La strategia di Rocket viene concretizzata in un lavoro che segue costantemente l'azienda. And, uh, Uh, sia dal punto di vista del, della comunicazione concreta e quindi riferita sempre alla, alla strategia sia dal punto di vista di potenziali aggiustamenti in corso d'opera quindi questo per noi è molto importante perché la comunicazione e il marketing non è una scienza esatta fondamentalmente ma si deve sempre comunque aggiustare il tiro in base a quelle che sono effettivamente le specifiche del mercato le richieste, le nuove situazioni da, da porre in atto e i bisogni dei clienti e del mercato Credo che Rocket Marketing è differente rispetto alle altre agenzie di comunicazione perché ho riscontrato personalmente un approccio accademico capillare a quelle che sono le strutturazioni della comunicazione e del marketing. Ogni punto accademico viene sviluppato da parte dei consulenti Rocket in maniera snella e immediatamente fruibile.